Noi abbiamo affrontato questo tema in una commissione congiunta patrimonio lavori pubblici, abbiamo analizzato la proposta perché vorrei fare una divisione netta tra il concetto di autorecupero e questa proposta sull'autorecupero, cioè questa è una eh, via mh, diciamo, proposta dalla consigliera che dall'analisi effettuata in commissione è risultata essere eh, poco precisa nella in tutta una serie di eh, mansioni che devono essere svolte eh, dal Simu, svolte dal Dipartimento Politiche Abitative. Non è vero che ha avuto i pareri favorevoli di tutti i Dipartimenti, da una parte eh, il Dipartimento Politiche, Patrimonio e Politiche Abitative ha eh, considerato la proposta come di mero indirizzo eh, invece il Simu, da un'analisi più approfondita... Eh, ha comunicato un parere negativo perché effettivamente, più che essere di mero indirizzo, dà delle indicazioni ben precise, tuttavia non attribuisce le necessarie competenze. E si torna un po' al nocciolo della questione fondamentale di questa amministrazione. È vero che in passato sono stati fatti dei progetti di autorecupero? È vero che questi progetti non sono andati a buon fine nella maggior parte dei casi? Perché... Eh, non basta ad un'amministrazione avere un'idea ed applicarla così senza costruire a monte una serie di competenze una filiera di controlli allo stesso modo questa proposta cade nello stesso identico errore perché sono troppe le lacune, dal punto, tanto dal punto di vista amministrativo abbiamo sottolineato il fatto che, la, che il comune eh, debba, mettere, diciamo, debba sottoscrivere le fideiussioni per immobili che poi vengono utilizzati dai eh, cittadini. Insomma, noi questa esperienza l'abbiamo vissuta anche in altri ambiti amministrativi ed è stata deleteria. Si può arrivare addirittura a perdere gli immobili, a quel punto non sono più né dell'amministrazione né dei cittadini stessi. Altre lacune riguardano appunto per esempio la filiera delle competenze e la scelta di come si individuano i soggetti che vanno all'interno. Degli immobili, si parla di cooperative, ma quali cooperative, come vengono definite, quali sono i soggetti, sono ERP, non sono ERP? No, non sono ERP perché l'autorecupero eh, esce dall'ERP, però anche il finanziamento veniva, da, eh, eh, veniva preso da una voce di bilancio relativa alle alienazioni ERP. Quindi noi abbiamo sottolineato una serie di inesattezze, una serie di mancanze, di carenze che sono più che altro relative anche alla trasparenza con cui poi si va ad effettuare delle scelte eh, che sono, eh, devono essere fatte con dei criteri a monte molto, molto specifici. Cioè non si può semplicemente procedere e poi quando si arriva all'atto pratico non si ha gli strumenti o non si hanno i soggetti definiti a portare avanti quegli strumenti o a attuarli, come si scelgono eh, le persone, quali sono gli attributi che devono avere, come vanno a formare la cooperativa, come si fa a scegliere una cooperativa piuttosto che un'altra, sono cose importantissime, guardate che su questi aspetti l'amministrazione in tempi passati è caduta in errori grossolani che insomma, hanno anche dato esito molto poco trasparente, con indagini, eccetera. Quindi, nel momento in cui si va a definire una un, un processo di questo genere è necessario farsi delle domande, è necessario costruire preventivamente proprio eh, un'organizzazione che faccia sì che tutto funzioni nella maniera migliore possibile affinché non si arrivi ad uno stallo amministrativo che poi, come è successo nelle esperienze precedenti anche di autorecupero, eh, diventa difficile da, eh, da, da sbrogliare. Quindi noi ci siamo espressi molto nello specifico relativamente a questa proposta, perché chiaramente non siamo, ehm, siamo a favore del concetto di autorecupero così come siamo a favore del concetto di housing sociale, ma per arrivare a, a costruire qualcosa si devono prima eh, pensare studiare ed attivare delle basi su cui costruire. Purtroppo abbiamo riscontrato l'amministrazione carente da questo punto di vista e siccome i temi sono infiniti e noi purtroppo siamo umani, su alcuni temi ci stiamo concentrando eh, maggiormente su que questo tema. È sicuramente un tema da costruire, per cui abbiamo chiesto di individuare le competenze. Stiamo lavorando nella costruzione ehm, di eh, questo percorso però vogliamo creare delle basi solide proprio per non arrivare poi a costruire, a, a, ad ottenere dei, mh, dei risultati che mh, non sono adeguati a rispondere alle esigenze per cui poi tutto questo meccanismo è stato messo in piedi, cioè far sì che i cittadini ci vivano dentro questi immobili in maniera... Eh, in maniera assolutamente ehm, formalmente impeccabile. Grazie.